Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Donofrio e benvenuti a un nuovo video Oggi ragazzi sono qui con la mia ragazza Ciao a tutti E stiamo facendo... facciamo un'intervista Diversa da quello che ho fatto con mio fratello Qui non ci sono penitenze <ride> È l'intervista per i speciali mille iscritti che ho raggiunto Grazie ragazzi, <ride> grazie veramente Bene ragazzi, detto questo partiamo con l'intervista Andiamo Nome Marco Romina? Soprannome? Ne ho tanti ragazzi, Cicino mio, amoruccio, amore, dipende dalla persona con cui parlo. Io e bimba? In effetti è una piccola bimba. Età? <ride> eh io ragazzi purtroppo ne ho 22, sono ancora molto piccolo. E eh, si vede anche dalla mia faccia che sono veramente un piccolo bambino. No, scherzo, ne ho 27. Io ne ho 24. Sì, sono, quello io, sono io quello che ha il piede già nella posta, ragazzi. Eh, sei Fidanzati o single? Io, ragazzi, purtroppo sono single perché diciamocelo chiaro, con questa faccia chi è che mi prende? Nessuno mi prende. Però essendo single, ragazzi, sono tutto vostro. Io sono fidanzata. Non con me. <ride> che lavoro fai? Io lavoro in un'azienda che produce slot machine. Io lavoro come cameriera e valista. Però è un infame perché non mi offre mai nessun drink gratis. <ride> Hai qualche passatempo? Sì ragazzi, io ne ho, ne ho tanti. Palestra, eh, YouTube scrittura di poesie e romanzi ho soltanto questi tre in effetti e anche a me mi piace fare palestra e mi piace anche leggere e soprattutto guardare Netflix ormai ragazzi è dipendente da Netflix passa 26 ore al giorno lì sopra e quindi in zero con me da quanto tempo state insieme? E che ti dice che io sono fidanzato con lei? No, stiamo insieme ragazzi da quattro mesi perché stiamo insieme da settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio perché ci siamo fidanzati il 17 di settembre quindi siamo quasi a febbraio però quattro mesi ufficiali e cinque mesi ancora non li abbiamo fatti quindi quattro mesi sono che siamo fidanzati Tre pregi dell'altro? Beh intanto che è dolce che mi ascolta sempre e mi supporta quando ho bisogno. Che tipo mi viene a trovare, mi, mi dà un po' di conforto, mi sta vicino. E invece lui è dolce, è stracarino, è straromantico. E. Beh. tre, infatti, <ride> anche se ne vorrebbe dire di più, però tre sì, basta. Beh. Tre difetti dell'altro. Solo tre difetti? Allora, cominciamo. Oh no. È pallosa, è pesante, è rompiscatole, se la prende per tutto. sono tre allora, lui si estrata per tutto, e Questo è vero, purtroppo. È nervoso. Beh, sono nervoso per colpa sua, ragazzi. E anche lui, scusate, ma anche lui è pesante. Chi è più bello? Lei è più bella, ragazzi. No, no, lui, lui è molto più bello, scusate. E come mai nessuno mi prende allora? Beh, sono io, scusa. Non è sufficiente, ragazzi, non è sufficiente. Simpatico. Beh, ragazzi, non ci sono dubbi. E... Avete voi dubbi? Ma Sono io quello più simpatico. No, Cioè, no. guarda, guardate anche la faccia no no permesso sono io più simpatica ovviamente ma se non fai neanche battute non ferite neanche le altre morte ma <ride> dolce direi ragazzi che ce la contendiamo perché certi giorni sono io dolcissimo altri giorni è lei dolcissima quindi sì. ce la contendiamo tutte e due siamo alla pari ordinato io a questa domanda ragazzi mi astengo perché <ride> non posso Cioè. Se, pote se potessi farvi vedere l'orrore che c'è in camera mia voi direste Marco ci siamo già risposti da soli Quindi sono io la più allenata ragazzi ovviamente ma questo era scontato anche Adesso quello lo, lo, lo devo, devo mettere purtroppo io no Bene ragazzi il video intervista finisce qui per lo speciale dei mille Io spero che vi sia piaciuto e comunque vi ringrazio ancora per aver raggiunto i 1000 iscritti però ragazzi dobbiamo sempre puntare più in alto e più in alto se il video ragazzi vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e ciao a tutti